piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, clicca e condividi uomo che non basta mai Mama ma ma Maxi che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non si altro è un bre matalo, matalo, sì, camperon dietro la cru uh, Devi iscriverti al canale Maxi mix su YouTube se uh, tutto e di più, forza fallo pure tu perché uh, con le tigre di Roma starei sempre un passo in più You could be my one and only ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un glitch dei soldi che c'era fino a ieri che continua a esserci anche se qualcuno oggi mi ha detto che era stato facciato però funziona benissimo ragazzi e ve lo ripropongo osservate bene la tarda di quest'auto allora per fare questo glitch in primis abbiamo bisogno di un amico l'amico deve avere la base operativa la stessa nostra base operativa e deve avere al suo interno la venger e noi nella nostra base operativa dovremmo avere il veicolo che vogliamo duplicare una custom ragazzi, non auto di lusso ma una custom, un'auto di Venice a questo punto qui in alto a destra vedete che cosa fa il suo amico nella sua base operativa e quello che dovremmo fare noi nella nostra base operativa il nostro amico va nel suo venger nella sua base operativa e quando è all'interno del suo venger possiamo partire a fare il glitch allora in primis noi dobbiamo diventare ceo ragazzi quindi andremo a diventare ceo e andremo a invitare il nostro amico che si trova all'interno della vengar e faremo offri ad amici vicini. dopodiché andremo su ritirati il nostro amico andrà sull'invito che gli abbiamo appena mandato e si metterà sull'invito posizionato così e dovremo premere insieme contemporaneamente il tasto X, lui per accettare, noi per ritirarci a questo punto ragazzi diventeremo un'altra volta CEO dobbiamo ridiventare CEO e ci fermiamo nella schermata per diventare CEO mentre il nostro amico si dirige verso l'uscita e qui dovremo premere prima noi e dopo un millisecondo il nostro amico dopodiché ci ritiriamo da ceo come avete appena visto dovete anche essere non eccessivamente veloci però un po' veloci e come vedete vi ritrovate il vostro amico nella vostra base operativa ragazzi è abbastanza semplice allora eh, qui eh, la cosa che in pratica il vostro amico potrà fare è regarsi ai vostri veicoli e poterli guidare ragazzi quindi a questo punto vediamo il da farsi il nostro amico va ai nostri veicoli noi saliamo in auto, lui sale in auto scendiamo, fa il giro dell'auto il nostro amico e viene dalla parte della guida ragazzi è abbastanza semplice sale in auto e può guidare a differenza dell'altro glitch che ho caricato poco fa questo qui è diciamo un pochino meno eh, diciamo come si dice difficoltoso per quanto riguarda la guida all'interno della base operativa però comunque sia eh, sono tutti e due semplici magari a chi non riesce il bug eh, della Wenger con l'amico nel nella propria base operativa può provare a fare questo e viceversa io ve li ho caricati tutti e due in maniera tale che li vediate e vi rendiate conto di voi stessi di quale è più facile di quale è meno facile e lo facciate quindi a questo punto il vostro amico posizionerà eh, l'auto in maniera che voi potete teletrasportarvi e siccome avremo già eh, messo prima fuori dalla base operativa una LG RH8 già siamo pronti a fare il switch come vedete c'è qui la LG e quest'auto prenderà la targa di quella LG che si trova fuori vedete la targa adesso cambierà quella targa ragazzi quindi vi mettete qui girate verso l'auto in maniera tale da potervi teletrasportare e premete X e triangolo insieme è semplicissimo come nell'altro glitch né più e né meno ragazzi quindi come vedete eh, la targa è cambiata adesso ve la faccio vedere meglio Dopodiché vi allontanate, chiamate il vostro centro operativo mobile E ritornate nel centro operativo mobile ragazzi. Il glitch è veramente semplicissimo rientrate nel centro operativo mobile che al suo interno ovviamente deve contenere, deve come ho già detto anche nel video precedente io la LG dentro il centro operativo mobile la tengo sempre quindi vi faccio vedere anche qui che questa LG c'è sempre entrate nel centro operativo mobile e l'auto già sarà salvata ragazzi non vi resterà che andare a metterla in un garage e basta, il trucco è fatto, io qui la vado a mettere in un garage riprendo la mia LG RH8 normale, ritorno alla base operativa e sono pronto per ripetere il glitch in questo glitch qui ragazzi, quando noi torneremo nella base operativa troveremo nella nostra base operativa le auto del nostro amico quindi è bene averne 6 o 7 delle nostre da duplicare in maniera tale che quando abbiamo duplicato 7 auto eh, facciamo sbagliare il nostro amico magari ci sbagliamo noi per dare una mano a lui insomma non lo so vedete voi e possiamo ripetere comunque il glitch ragazzi anche perché in quel modo ricompariranno le nostre auto nella base operativa quindi è abbastanza semplice l'unica cosa che dovete fare è, è far sbaggare il vostro amico comunque uscire tutte e due dalla base operativa e il glitch è fatto